Useremo i rossetti di Erichioba chiamati i bucolici ma io quindi Tu dovresti essere davanti e io quindi dietro no? Ciao a tutti bentornati sul canale di eh, non mio canale ma è di Seva. e oggi mi trucco e mi diventerò bellissima Ohayou gozaimasu, sono l'Eri Chioba Dunque, questi due ragazzacci qui mi hanno detto di doppiare questo video Che non so nemmeno di preciso, vi dico l'onesta verità, di che cosa si tratta <ride> yeah, Lasciate un mi piace Cos'è questo gesto? Non lo sto facendo a casa, ma sono pronta Sono pronta, da dove mi inizia? Ok allora mettiamola Cod è questa? Cellulare okay, <ride> Sebastiano che sta pettinando Eriko con un pettine per tipo per i gatti e una roba del genere. <ride> ok, Ehi! <ride> okay. Oh, come sto bene oggi! E <ride> devi <vorrei> parlare! <ride> ah,最近 i miei capelli sono ormai cresciuti, non so se mi mitagno. prendiamo le farby, Ok, cos'è questa? Ho fermato io. Cioè, coai! Cioè, coai! Non è cambiato! Ah, cosa? Ma i miei capelli già malattie, Oh ok, mai Ma sta venendo bene, io non vedo Ok Bene. <ride> adesso Allora mi metto questa cipria. Allora non si sa per quale funesto motivo. Adesso Sebastiano è partito con una cipria. Che l'ho comprata in Giappone no. e Ma se va ma non si fa così, non si parte con la cipria. Ok, Va bene così? <ride> eh? Eh? ma dove sono? Ah, scusa. Ci troppo, troppo, troppo. Si robe, ok. Ok. Ci ho da bere. Ci da su, Qui. Coco. Ok. E sì, anche qua. Sì. Oh, uh, suco de, è bene. venuto bene? Mo non si vede. Rossetto di Erika Uh, adesso utilizzano il mio rossetto. Allora, se non mi sbaglio, hanno preso la shade Elettra Errata. È troppo, troppo. Così? Sì. <ride> uh. No, è troppo forte sì. Questo, cari e cari, è il modo in cui non si indossano i miei rossetti What? Così, così, è giusto? È venuto bene? Sembra sangue Mettiamo il bluff di Dior Dior Estivo, eh? ,ですね. Mento. Dunque, ora sta applicando il gloss sul mento, beh, devo dire Seba, che il gloss sul mento è avanguardia pura, perché onestamente, ancora nessuno youtuber l'aveva fatto, bisogna darti adito. <ride> <ride> <ride> ok, ne va ancora? I che colesti, capo te. Ah, ok, so this. Ah ah. Ok, ho detto Il mio look di oggi mi sono truccata bene. Yeah, grazie. Ma oh, beh, non è venuto male, oddio, ma non l'avevi fatto apposta? No, ma non è male, non è malissimo. Com'è andato il make-up? Ti è piaciuto? Vuoi fare il mio? Eh. Ok, cambiamo Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video In questo nuovo video Eric mi farà il make up dei make up Bella maglietta, sembri il gobbo di Notre Dame Versione biondo occhi azzurri Comunque siamo tutti molto contenti di vedere gli occhi di Seba Che sono anche belli Quindi qui sotto vi faccio un appello Sia sì gli occhi di Seba perché faceva il misterioso fino a poco tempo fa Oddio Posso scoprire i tuoi occhi? Eh no. No? No. Perché? Eh ma devo truccare. Ok, va bene. Eh. Quella consiglia, eh? Tu non mi hai detto? Hai <ride> brutto gli occhiali? Basta. <ride> <ride> Allora, vedi che Eriko sa fare di più. Ha iniziato con la skincare. Ok, è sparite. Non male, non male. Una preoccupia giapponese diceva che tutte le donne fanno così per tirare, per le unghie, Ma in realtà bisogna fare così. Sono eletico? Lo so? <ride> E di nuovo sta cipria, non, non capisco perché. Ma adesso rubo il lavoro a Eric Kioba e eh? divento make up YouTuber. Mi mm. sa, Beauty influencer, mi togli la molletta? No, sono bellissima. Che difficile, però. So. Che dire, il colore ti dona particolarmente. Ma l'applicazione rimane sempre peculiare. Hai un uh, lip gloss? Eh? Yeah, Sono sì. i hop peculiaris. ここも。さあ、どちらが12 <笑>だったでもこれなんかオッケー。<笑><笑> Grazie di avermi seguito anche oggi. E sono diventata bellissima e ci vediamo presto. Ma ta Ma Bye bye. Eva. Che dire ragazzi, dopo mh, questo fantastico video potete sicuramente rubarmi il lavoro come ha detto Seba Questo è in dubbio, infatti ho paura, devo essere onesta Ho paura di questa concorrenza che c'è su YouTube, penso che non vi frequenterò più Ciao a tutti! Bigoi, mi Bigoi Saluta yeah. Numero 7 sì. Anatra Dak.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 Buona serata anche a te! Sì, sì, bigoli! A casa assaggia i bigoli? Prima volta? Mm, buono, davvero? Buon appetito! Guardate che buono! Mmm! ti ha detto col è una tradizione di Padova? Veneto? Veneto? Padova Padova? Non lo so Ma tu che sei italiano? E Io non lo so queste cose, io sono più preparato sulla cultura giapponese È vero però eh mm. Buonissimo Domani cosa facciamo Eriko? Domani andiamo a Venezia Venezia? Anche se pioverà Eh, probabilmente pioverà E cosa facciamo? Facciamo un giro anche in gondola Andremo, Prima volta che vado in gondola io E poi facciamo Come si dice? Prank Prank. E niente, ultimo minuto di video Cosa vuoi fare prima che finisca l'estate? Mm. Prima che finisca l'estate? Si sì. Mettere in ordine e buttare le cose che non servono Ciao!